sono candida e benvenuti anche oggi sul mio canale. In questo video voglio decorare questo annaffiatoio eh, di alluminio, è da un po' che non ne decoro uno ma visto che ci, ci apprestiamo ad avvicinarci alla primavera eh, ne vog lo voglio decorare perché sono sempre delle cose molto belle da regalare e ho visto che sono sempre stati molto apprezzati. Allora come prima cosa eh, dobbiamo preparare il supporto prima di fare tutto il lavoro, quindi allora vado a passare intanto dell'alcol in modo da sgrassarlo un po' nel caso in cui appunto fosse, fosse unto di qualcosa. Lo andiamo a pulire bene così attacca meglio qualsiasi tipo di vernice, di primer, quello che, che dobbiamo andare a dare. fatta questa operazione, comincio con il dare una mano di primer. Così vado a preparare il fondo e poi sopra posso mettere tranquillamente quello che, quello che mi serve. Allora, voglio proteggere solo il mio supporto, questo questo in gomma, così non si rovina, quindi metterò sotto eh, boh, vediamo, adesso mi procuro un paio di fogli di carta. Ok, possiamo passare a dare il primer, lo do con questo tamponcino, così, e in questo modo vado a rivestire completamente tutto il mio supporto. Ora che ho passato il primer dappertutto, asciugo. asciugato il primer, passaggio successivo do due mani di acrilico bianco perché il bianco voglio che sia la base sarà la base il colore base del mio, del mio annaffiatoio utilizzo sempre il tamponcino perché voglio preferisco un effetto così un po' a buccia di arancia e non fatto con il pennellino che lascia le striature preferisco utilizzare questo perché mi piace di più l'effetto finale così vado a ricoprire completamente il mio supporto dato due mani di acrilico bianco mi sono aiutata sia con il pennello che con il tamponcino più piccolo per fare particolari dettagli un po' più piccoli per entrare nelle fessure e lascio asciugare e nel frattempo vado a preparare le decorazioni che mi serviranno per decorare il mio annaffiatoio per le decorazioni userò la soft clay, questa pasta bianca e leggerissima di stamperia e uno di questi eh, di queste forme in plastica che servono proprio per creare queste queste decorazioni, io utilizzerò i due fiocchetti più grandi e quello piccolo voi potete utilizzare le, le forme che più vi piacciono e che, e che avete quindi andiamo a aprire il nostro panetto si sì, voglio aprire non fateci caso non trovo la forbice allora intanto non lo apro tutto così evitiamo di perché lì, allora questa pasta dovete fare solo in modo di non di, di chiuderla poi bene la chiudo dentro un, un sacchetto di plastica, quelli per congelare chiusa bene, lo faccio uscire un po' d'aria perché altrimenti si, si secca e quindi va un attimino preservata allora, tiro via un pezzo piccolino che tanto sufficiente, devo solo riempire questi due particolari allora questa pasta si presta benissimo a questo tipo di, di operazione perché? perché è leggerissima quindi non appesantisce le, le decorazioni per cui, per, per cui eh, potete fare addirittura delle decorazioni da mettere sulla pagina di, di un album di scrapbooking o di un junk perché sono veramente leggerissime io nel mio canale trovate dei video dove vi ho fatto pro, proprio vedere come anche utilizzarla in, per, in un caso del genere, si presta benissimo e poi la particolarità è che dal momento che potete poi subito toglierla dal dalla, dalla forma e, mm, rimane ancora fresca senza rompersi poi la potete anche andare ad incollare su un supporto eh, rotondo cioè con una forma arrotondata che è quello che interessa a me in questo momento quindi io adesso vado a vedete che ho riempito poi pulite bene il contorno in modo che rimangano ben delineati i bordi e nello stesso modo vado a a riempire le altre, due, le altre due formelle che voglio utilizzare. In questo modo ho inserito la mia pasta nelle, nelle forme che voglio utilizzare. Adesso la lascio ancora un attimo in posa, mentre vado a preparare il tovagliolo da incollare sul, sull'annaffiatoio. Allora questo è il tovagliolo che ho deciso di utilizzare e adesso vado a stappare due delle quattro, delle quattro figure che sono uguali. perché ho intenzione di decorare l'annaffiatoio da tutte e due le parti perché, perché rimane più bello allora mi raccomando, quello che dico sempre strappare il tovagliolo da tutte, su tutti e quattro i lati in modo che non rimanga nessuna parte tagliata di netto altrimenti si vedrà quando andate ad incollarla sul supporto invece dovete proprio strappare bene tutti i bordi in questo modo qui ok li prepariamo prepariamo entrambe le figure ok una volta strappati i tovaglioli vado a prendere chiaramente solo il primo strato solo uno dei tre strati di modo che sia più sottile possibile allora togliamo il primo poi mettiamoci gli occhiali altrimenti ho poche speranze ho ancora ancora addirittura le dita sporca di vernice il che non aiuta quindi primo tovagliolo vedete che praticamente è diventato trasparente e secondo wow, è stato più veloce ok a questo punto i nostri due tovaglioli sono pronti per essere incollati sul nostro annaffiatoio. Ora con della colla per decoupage con tovagliolo che è una colla più eh, leggera, se non ce l'avete potete utilizzare anche la vinilica diluita con acqua, vado ad incollare i miei tovaglioli sul sull'annaffiatoio decidiamo dove posizionarli e poi con la colla partiamo dal centro e andiamo verso l'esterno per far uscire l'aria in modo che non si creino le bolle questo è, un, è una cosa molto molto importante sempre con la colla dal centro verso l'esterno in questo modo qui andiamo ad attaccare Vagliolo da tutte e due le parti, una volta incollati perfettamente i due pezzi. Andiamo ad asciugare. Ora che ho asciugato il tovagliolo, vedete che si vede dal momento che la base del tovagliolo era grigiolina, grigia azzurra più scura del bianco quindi ha questa netta differenza ma io lo voglio togliere quindi procedo in questo modo allora prendo del bianco puro poi con il mio tamponcino quello piccolino, vado praticamente sporco di bianco e vado a tamponare guardate eh, in questo modo qui vado a tamponare intorno al mio disegno in modo da dargli la forma che preferisco così in modo che il disegno sembri, sem, sembra che esca dal da questo bianco in maniera più regolare vedrete che l'effetto è bellissimo perché non c'è più quella divisione netta che c'era prima ma rimane una cosa molto più carina e qui veramente in base al vostro disegno in base al tovagliolo che avete potete decidere voi come come decorare guardate la differenza adesso ve la faccio vedere la differenza tra questo particolare e questo che è praticamente il lato, vedete, che dobbiamo ancora fare. Guardate, questo rimane molto brutto, questo qui invece è proprio bellino. Quindi andiamo a fare lo stesso anche da questa parte qui. Vado a coprire ben bene il grigio del tovagliolo in tutta la parte che mi interessa. così potete anche decidere di coprire un po' di disegno come volete a discrezione vostra ok, mi piace in questo modo direi che così va bene anche da questo lato vado nuovamente ad asciugare Ora andiamo a staccare delicatamente i particolari che voglio, che voglio incollare sul mio annaffiatoio quindi facciamo così sono ancora morbidi quindi mi permettono mi, per, mi danno la possibilità di piegarli Li facciamo uscire pian piano sì, questa è, è una cosa un po delicata perché dal momento che sono morbidi però per esempio in questo caso vedete si è, si è spezzato, ma non vi preoccupate perché noi lo andiamo praticamente a ricostruire, a riattaccare con la colla quando, quando lo attacchiamo sull'annaffiatoio, quindi non è un problema. Stacchiamo anche questo, ultimo pezzo. Anche questo, ma sto sbagliando io, perché praticamente esatto, non dovevo piegarli al centro invece li ho piegati al centro e quindi li ho bisogna solo capire un attimino bene come, come farli uscire ma vabbè, non importa tanto li ricomponiamo in questo modo qui ok quindi, colla utilizzo, utilizzate una colla un po' forte io utilizzo questa colla la colla forte di stamperia andiamo a mettere la colla dietro i nostri particolari così delicatamente andiamo bene dappertutto e andiamo ad incollare guardate eh. Allora, lo metterò qui, ed essendo ancora morbido, delicatamente vedete che io lo piego e lo faccio aderire bene al supporto, in questo modo. Guardate che carino. vedete che l'ho incollato, perché è ancora morbido, quindi voi lo potete schiacciare e far aderire perfettamente ok Nel frattempo lui continua ad asciugare, per quello vi dicevo che anche se si è spezzato non importa, lo ricomponiamo. Nello stesso modo andiamo ad incollare anche gli altri due pezzi. Quindi mettiamo la colla da tutte e due le parti così, in questo caso la mettiamo anche nella parte che si deve incollare, così, aspettate perché stavo solo cercando di evitare, quindi allora, è solo un pochino più complicato perché, ok, incolliamo, vedete così, e adesso vado a trasferire, in questo modo guardate ho voluto fare con voi proprio anche questo perché così vi faccio vedere che anche se si è se si è rotto centriamolo eccoci qui non è un problema perché adesso vi faccio vedere vedete l'abbiamo perfettamente rincollato schiacciamo un po e ha ripreso la forma giusta in questo modo qui uno e due passiamo un pelino ok, così e facciamo finire di asciugare ora l'ultimo particolare che è questo andiamo a mettere anche qui la nostra colla così ok lo voglio incollare al centro qui quindi posso anche metterlo così uno per volta ora che ho attaccato tutti e tre i miei particolari lascio asciugare un attimino e poi passo a colorare ora voglio decorare i fiocchetti e li faccio di questo azzurro questo carta da zucchero che richiama il mio tovagliolo chiaramente lo andrò a schiarire con un po' di bianco che altrimenti direi che è troppo scuro quindi mettiamo anche una punta di bianco ne ho messo tanto vediamo un po ok però direi che il colore sì, potrebbe essere quello giusto e adesso con delicatezza vado a colorare il mio fiocchettino in questo modo qui dappertutto e tutti ora che ho colorato con l'azzurro carta da zucchero tutti e tre i particolari vado a fare un'altra cosa sempre con lo stesso colore utilizzando il mio tamponcino vado a sporcare un timbro così con le scritte a me piace sempre un sacco e vado ad imprimere un po' i particolari vedete dello stesso colore così rimane tutto molto molto delicato e molto carino allora facciamo un pezzettino alla volta così in questo modo da tutte e due le parti questo rende subito più bellino perché andiamo a riempire anche gli spazi vuoti così in maniera irregolare vedete ok direi che anche bastare ne facciamo anche un po qui e anche magari un po qua sul ok guardate un po ho sporcato un po dappertutto con il timbro azzurro però rimane molto delicato perché l'ho fatto dello stesso colore del, che ho utilizzato per, per colorare i fiocchi. Aspettate un attimo che qui ho fatto saltare via un po' di colore. Ok, perfetto. Ora, prima di proseguire, devo fare perfettamente asciugare il tutto. Ora, una volta asciugato il tutto con il pennello a scalpello il colore ombra vado a fare le ombre intorno ai fiocchi e in altri in altri punti del, del dell'anaffiatoio per per dare profondità quindi un pezzettino alla volta andiamo ad aggiungere tutte le nostre ombre ora ho finito di fare le ombre vedete che ho fatto ombre un po' sui fiocchettini su alcuni particolari dell'annaffiatoio dell diciamo che questo insomma è a discrezione di quello che, che vi può piacere eh, ora eh, diamo eh, una mano di vernice su tutto l'annaffiatoio così rimane protetto e poi voglio ancora eh, finire eh, di decorarlo in un modo vi faccio vedere come voglio attaccare qua sotto del pizzo allora utilizzerò allora utilizzerò un pezzo di pizzo più largo perché mi servirà da fare per fare un fiocco e invece adesso vado a prendere dai rotoli quelli che sono nel link della descrizione dei prodotti, 12 rotoli sono questi adesso spacchetto il pacchetto nuovo perché gli altri li ho finiti perché io li uso tantissimo vado a scegliere una misura ecco per esempio questa più sottile direi che in questo caso è l'ideale quindi vi faccio vedere che cosa ho intenzione di fare allora visto che voglio voglio incollarlo in questo punto per cui vado a tagliare più o meno la misura che mi serve così non ne sprechiamo ok e quindi cosa vado a fare? vado, qua c'è dell'acqua vedete, vado a sporcare con una punta dello stesso dello stesso ehm colore carta da zucchero che ho usato per fare le decorazioni ora vado a mischiare in modo che l'acqua vediamo un po' deve solo proprio avere un colore mettiamone ancora un pochino perché mi sembra leggermente troppo chiara appena appena ok ma proprio una punta eh, perché altrimenti poi l'acqua diventa il pizzo, quando si asciuga, diventa troppo rigido se mettete troppa acqua. troppa. come si dice? Eh, asciugo già col pizzo perché tanto devo immergerlo. Se mettete troppo acrilico, poi eh, vi, vi rimane troppo. troppo duro il pizzo una volta che lo tirate fuori. Adesso vado praticamente a spagnare bene tutti e due i pizzi che voglio utilizzare in modo. Che prendano il colore che mi, che mi serve cioè che diventino appena appena azzurri e della stessa tonalità del mio tovagliolo e delle decorazioni che ho fatto forse un po poco perché vedo che rimane troppo bianco non mi piace quindi aggiungo un po di colore ancora una punta mischiamo ok così voi con del pizzo bianco che in realtà è quello che io uso di più perché il pizzo bianco poi voi ve lo fate diventare del colore che volete e meglio ancora della stessa tonalità che volete quindi io adesso faccio stare un attimino mentre do la vernice al mio annaffiatoio faccio stare un attimino a bagno e poi vado ad asciugare i miei pizzi nel frattempo appunto do, ehm, do della vernice a tutto l'annaffiatoio per proteggere decorazioni e tovagliolo in questo caso ho deciso di utilizzare una vernice lucida perché voglio che, che il mio annaffiatoio rimanga più luminoso la vado a passare completamente dappertutto ora questo è il risultato dell'annaffiatoio con la passata di vernice lucida guardate che carino e questi sono i pizzi che ho messo nell'acrilico carta da zucchero guardate che belli tra l'altro questo qui si asciuga veramente in una frazione di secondo questo è ancora leggermente umido perché è un po più spesso però è bello anche l'effetto vintage perché il colore non prende nello stesso modo da tutte le parti quindi rimane rimane molto bello allora andiamo ad come prima cosa ad attaccare questo che voglio che voglio attaccare qua nella base allora facciamo così asciugo un attimino questo pennello e vado di nuovo a mettere della colla forte così asciuga velocissimo quindi facciamo questo così da una passata veloce di colla ho preso il pennello un po' troppo troppo grande non entra nel tubettino facciamo così ok metto gli occhiali eh. se no riesco a metterlo completamente storto e vado okay, ad incollarlo guardate che bellino guardate che bello quindi finisco di mettere la colla Sto perdendo il fiocco c'è cioè il pizzo la misura è perfetta perché rimane anche perfettamente sotto questa colla è la colla forte di stamperia ne basta pochissima e incolla perfettamente ok in qualsiasi caso potete usare qualsiasi colla bella tenace che avete e non fa differenza, ok. L Avevo già tagliato giusto perfetto. Vado a tagliarlo ancora un pelino perché è un po' più lungo. Aspettate, che metto ancora un po' di colla, così non lo spreco. Eccoci qua. E vado ad incollare. Tagliamo. preferisco tagliarlo giusto così rimane meglio ok e siamo a posto gli do una passata sopra così sono sicura che non ce n'è di bisogno ma intanto pulisco il pennello così perfetto allora chiudo solo un attimo la colla le colle mi raccomando chiudetele immediatamente così evitate che si secchino vi faccio vedere, guardate un po' che bello mentre questo la mia idea era adesso questo è ancora un po' bagnato ma io lo piazzo qui e poi così vi faccio vedere quella che è la mia idea e poi lo farò asciugare ben bene prima di piazzarlo definitivamente però la mia idea era quella di ok di inserirlo così aspettate che si sì, posso ancora aprirlo anche se non è tanto asciutto ok guardate un po che carino a questo punto direi che è proprio proprio finito Spero di avervi dato anche oggi un'idea per, per, per fare una cosa un po' carina questo vi assicuro che è un regalo che viene sempre sempre apprezzato perché quelli che ho fatto veramente sono stati enormemente graditi e come dico sempre se avete dubbi o domande scrivetemi e cercherò di rispondervi più in fretta possibile se non siete ancora iscritti al mio canale e avete voglia di farlo fatelo così mi aiuterete a farlo crescere e ho attivato anche l'abbonamento al canale che per me è un supporto importante quindi se volete darvi una mano abbonatevi e oltre appunto a farmi felice avrete anche dei, dei video esclusivi per voi abbonati in cui vi faccio vedere qualche chicca in più Detto questo non vi rubo ancora oltre tempo e vi auguro una buona giornata e ci vediamo con il prossimo lavoro. Ciao!